Bentornati, ragazzi. Nella lezione di oggi vado ad affrontare un argomento che per molti è un po' pauroso, un po' noioso anche, eh, ovvero quello della trascrizione musicale. Io negli ultimi anni, complice anche il fatto che la mia attività live, eh, ovviamente a causa del, del covid, si è notevolmente ridotta, ci sono dedicato tantissimo, tant'è che ho pubblicato diverse raccolte di proprio di trascrizioni, e eh, questo mi ha aiutato non solo negli air training proprio, ma anche nella scrittura musicale, nella lettura musicale, e, e soprattutto mh, mi ha fatto capire quanto è importante eh, mettere in relazione eh, le frasi, i soli, le, i feel, dei, dei grandi bassisti che esamino appunto in relazione all'armonia del, del brano in questione questo per capire come mai funzionano certi meccanismi certe linee di basso eccetera eccetera e quindi è un lavoro che secondo me eh, ognuno dovrebbe eh, fare, quantomeno dovrebbe dedicarci un tot di tempo eh, quotidianamente o comunque eh, secondo le proprie disponibilità. E nel caso del, del walking eh, vi faccio vedere io come eh, mi approccio a una trascrizione, vi faccio vedere cosa utilizzo, per, visto che ora abbiamo la fortuna dei de computer, dei de, de programmi, eh, quindi non bisogna mettersi lì, anche se sarebbe buona cosa però su quello sono pigro anch'io e mettersi lì a scrivere su spartito a mano è ancora più, più complicato, quindi mi sono adattato un po' ai tempi e per fortuna ho questo bellissimo programma che si chiama Guitar Pro, io mi ci trovo da Dio, e di solito faccio in questo modo, metto il brano, oggi prendiamo uno dei brani eh, Importanti della storia della musica su Walt di Miles eh, con la linea di basso originale. Trovate poi la trascrizione completa, ovviamente allegata nel, nel PDF. Eh, la versione originale è stata registrata da un contrabbassista da paura, Paul Chambers, purtroppo scomparso molto molto precocemente. Eh, però ho lasciato dei segni indelebili in nella musica jazz e bebop dell'epoca. Eh, di solito metto un tot di battute a seconda della complessità del brano, è logico che se trascrivo un solo di Marco Miller metterò una nota alla volta, nel caso magari di un working più una linea di basso più tranquilla posso permettermi ad esempio di darmi un tot di... Diciamo, con quattro battute alla volta, scriverle e poi controllarle. Comunque, sentiamo un attimo, le prime battute della linea di basso, l'intro lo tralascio, cioè il riff. Non parliamo di walking, quindi passiamo subito alla sezione, chiamiamola Billy, dove Miles fa il tema con la tromba. E... Mettiamola, stiamo se si sente. Per esempio, queste prime due battute io ci sento un, eh, una partenza su, sulla tonica, quindi ovviamente nel mio è una linea discendente che a mio orecchio suona... A controllare, a risentire magari suonare. Seconda, cioè la terza, scusate. mi, fa, la, Una volta che eh, ho, diciamo, percepito a grandi linee eh, le note, e la ritmica, da, da, da. quindi ottavo, ottavo, ovviamente swing. Le vado a scrivere a questo punto. Quindi prendo il mio programma, non so come si vede da lì, e inizio scrivere le note, quindi re due ottavi, do naturale, si naturale, si bemolle, questa è la mia prima battuta, poi abbiamo detto la, sol naturale, fa, la, e poi c'è la terza battuta che rifa e due ottavi per mi fa arsi due ottavi lado e la quarta è eh, una... Una quinta battuta in là. Si può riascoltare anche se torna. Mm. Da, solo in queste quattro battute. Eh, si può capire già l'intenzione la, l'accompagnamento di, di Paul Chambers, che è quello di far sentire, ovviamente, le note eh, de, dell'accordo, quindi le note, eh, come abbiamo visto, l'arpeggio di G minore settima che è fa la Do, Doi, diciamo sull'1 e sul 3. Eh, questo gli dà mm, una scorrevolezza molto, molto, eh, diciamo, fluida e musicale alla linea e dà un supporto armonico, oltre cioè che è ritmico, fondamentale. Quindi, infatti, eh, andiamo a vedere, sul, eh, sul, sul battere della prima battuta, mio, del primo quarto, abbiamo due volte la tonica. settimo minore, nota eh, sul 3 il si naturale, sul 4 una nota di passaggio si, molle, un cromatismo che lo porta alla quinta, sempre di re minore, la seconda battuta. No? Fa questi due ottavi per, per ritornare su, sull'ora tonica all'ottava superiore della battuta successiva. Sull'1 suona Re, sul 2 Re bemolle eh, che è la nota cromatica che lo porta al Do settimo minore. nelle prime quattro battute tanti elementi essenziali di questo walking e un'altra cosa fondamentale è il portamento di, questi, di questa linea, di questo walking, si sente proprio come Paul aveva lo swing ovviamente dentro e quindi un conto suonarlo in un modo, un conto con la giusta attenzione, appunto, swing e questo si fa con tanta pratica e tanto ascolto. Anche eh, magari facendo sentire gli accenti sulle note, su determinate note e altre eh, suonabili con meno. Con... Una dinamica diversa. Questo è un lavoro, ragazzi, che io vi consiglio, eh, ripeto nuovamente per, per molti punti di vista, che vi aiuterà. Eh, innanzitutto io, appunto, negli ultimi anni ho, eh, ho, ho velocizzato molto la scrittura musicale, quindi anche la lettura, questo mi ha servito anche per, per dei lavori e vi eh, ripeto, mh, trascrivere in questo modo serve proprio a capire come mai questi grandi bassisti, questi grandi musicisti, eh, facciano funzionare il tutto in relazione anche e eh, soprattutto all'armonia eh, e alla scelta delle note, delle scale, de de degli arpeggi, quindi è un lavoro eh, Prendetelo come un, un corso di aggiornamento eh, lavorativo, eh, scherzi a parte. Mm, secondo me è, uno dei, delle, è una delle parti dello studio diciamo, quotidiano eh, che va messa ai primi posti, proprio, anche perché poi è divertente comunque alla fine della trascrizione, alla fine di aver trascritto un, un pezzo di un brano, suonarlo. Eh, soddisfazione vedere che poi tutto torna che comunque ti rimane molto più facilmente in testa perché abbiamo scritto nota per nota e può essere anche un consiglio utile per eh, accumulare un tot di trascrizioni poi fare come ho fatto io di, di fonderle in giro o venderle se non hanno copyright o, o regalarle o, o faccio quello che volete comunque eh, il brano di oggi era So What e in genere ehm, prima di fare una trascrizione, cioè prima di trascrivere la parte basso, eh, inizio dagli accordi, quindi in questo caso è molto semplice, però per esempio prendiamo un uh, uh, All Of Me e uh, prima mi tiro giù la parte armonica, quindi giro che ora non mi ricordo però sembra sia do maggiore mi la re minore eccetera eccetera non mi ricordo bene una volta girato eh, scritto l'armonia scritta la, la, la struttura armonica tiro giù la melodia quindi in questo caso eccetera eccetera dopodiché passo a basso insomma questo in genere è il mio metodo di trascrizione eh, se invece volete tagliare un po un po più corto eh, partite subito dalla linea di basso poi trovate gli accordi eh, li scrivete successivamente comunque ognuno ha il proprio metodo eh, non è che ce ne sia uno giusto uno sbagliato ma semplicemente quello che bisogna meglio eh, per oggi è tutto quindi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando non eh, sottovalutate questo aspetto dello studio al prossimo video